La prima Olimpiade della storia si svolge ad Olimpia nel 776 a.C. Per i Greci è molto importante questa data perché fondono il loro calendario da questa data. L'anno zero per i Greci è costituito dal 776 a.C., la data della prima Olimpiade ricordare la data è molto semplice. Abbiamo il 7 che si ripete due volte e poi il 6. 7, 7, 6.